Nonno, no, non affogare! Che siamo ah. in modalità super difficile. Ozzola! Ma come ti permetti di affogare di eh, già? No, no, un no, eh sei stupidone no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma chiaramente poi nel, nei prossimi episodi si aggiungeranno anche altri amici simpatici Speriamo, e belli. Sì. Speriamo di sì. E quindi, <ride> però, uh, intanto dobbiamo iniziare a mettere le basi di questa cosa. Perché ovviamente, per esempio, non è che possiamo scavare gli alberi a caso. Cioè, per esempio, qua dobbiamo iniziare a fare un'ascia. Vediamo se io faccio così a quest'albero. In teoria io mi, mi pare. Ecco, a parte che è impossibile. Vabbè, vai eh, tu, vai tu fatti. che mi sto già rompendo le palle. Però okay. io eh, sono abbastanza sicuro che comunque non si possa rompere questo blocco. Ma piuttosto che si debba andare a cercare tipo le rocce, mi pare che si chiamano. Ma non so, vedete, eh, non dà niente. Infatti non dà nulla. però ho una sorpreso per te, perché prima un po' ho esplorato, no? Ho trovato otto di questi. Ah, ok. Dov'è che hai trovati? Scusa? Vedi quella torre altissima. scusa, vedi quella torre altissima là? La trovati sì. là dentro. Ok, la prossima volta che mi dai un pugno sulla modalità super complicata scusa. di Minecraft. Io ti devo uccidere. Sulla modalità mega complicata. cosa è Cos'è sto coso? Questo coso ti cura praticamente. nonno sei difficile. No, no, no, no, no, no. no. Allora, no. Così... Cosa ho fatto? Allora, cosa hai fatto? Hai colpito una creatura. Allora, forse non mi sono spiegato. Allora. Evidentemente non ti ho spiegato all'inizio del video, ma perché pensavo che tu fossi abbastanza intelligente da poter capire. No, mi sa di no. Allora, tu, in questa modalità, non devi muovere un muscolo al di fuori di ciò che ti dico io di fare. Ah, vabbè. Quindi, va bene, se okay. tu fai qualcosa, anche solo dare un pugno ad una creatura che poi potenzialmente ti potrebbe uccidere come questa qua, io. Prendo la tua tastiera e te la infilo no, su per il punto. No, no, no disso, Fin là posso arrivare Eh, no. fai bene a prendere le distanze perché io sto arrivando lì Allora, trovami le rocce perché io non le sto trovando Dove sono queste rocce? Eh, non lo so, infatti li sto guardando anch'io Comunque qua c'è oh, uno zombie, attento Sì, però, eh, allora, scusami Noi eh, comple sono completamente distrutto per colpa tua Come ti permetti? Ma ah. Ok, fermo un attimo devo, devo Eh, perché vedo tutto rosso eh no, vedo rosso perché... Oh, oddio, sto è morendo caldo. di caldo. Sì, esatto. Eh sì, c'è un laghetto qui. Ok, andiamo... Vado nel laghetto. Parla forte, che caspita c'hai, ti sei addormentato. E poi no, si, no, no. si... Ma che caspita, ma sei... De, de, depresso nei video, ma No, che non sono depresso. Cioè, no. sono stanco, non... non e eh me, me ne frega! Scusa un attimo, no. me, me, me lo devi dire questa roba. Cioè, allora, c'è uno zombie Tieni. dietro Tieni di sono... te. No, dai, ok. No, dai, mi sono preso un colpo. È un colpo nel cervello, però, secondo me. Perché è per forza così. Cioè, dimmi che non è così, perché... Se no, Dai. Una, non lo so, c'è un colpo nel cervello che magari ti ha fatto fare qualcosa di strano Qua c'è delle mele, ok, uh, delle melone Buone no, le mele Sì, che così almeno posso mangiare Però qua non possiamo recuperare vita Peraltro io non vedo la vita, non so perché, ma probabilmente eh, è una cosa io. Probabilmente perché deve essere ancora più complicato Perché se tu non sai la vita, è ancora più complicato Eh, esatto, esatto, in realtà però io posso vedere la tua vita E te puoi vedere la mia Eh, esatto, quindi non so qua, quanta vita ho? Eh, mi sa, te eri pieno poco fa, te eri full vita Ok, tu stai parlando bassissimo. Stai ma parlando ma bassissimo, sì. Stai, cioè, ti stavi. Ma che caspita, Stefa, come ti permetti di parlare chiedo così Chiedo Venia, parte? chiedo Venia. Ma fai bene chiedere Venia, per, soprattutto ai nostri amici che ci stanno guardando. Vero amici? Cioè, nel senso. Ah, ho capito come devi fare, devi premere shift quando devi bere l'acqua, capito? Ah, ok eh, Perché se lo stava oh, chiedendo prima, riesco. perché quando praticamente sguazzava nell'acqua per bere, non capiva come <ride> fare, era molto semplice da fare comunque Eh, abbastanza, vabbè, sono altre pietre per te D Ok, dove sei finito? Sono dietro di te Ok, non ti allontanare troppo per, Anzi, non okay. ti allontanare per niente Perché potresti morire Allora, dobbiamo craftarci qualcosa Queste pietre sì, esatto. praticamente Fanno la cobblestone Non bastano per la minima cosa Ho solo due di cobblestone, cobblestone. Nonno, in questo video sei assolutamente un anfibio Devi smetterla Ma... Eh, perché mi piace sguazzare non Sai com'è? Eh, vedo che ti piace sguazzare Non so nemmeno per pronunciarlo Però praticamente, allora Devo, devo andare un po' nell'acqua Perché fa troppo caldo Eh, vedi, vedi Però che praticamente, piace. ragazzi Ho capito tutto come funziona Praticamente devo Devo fare una cosa Però dobbiamo prima trovare la gravel Perché dobbiamo trovare la flint La flint ah, è un elemento super fondamentale Importantissimo per riuscire a fare ciò che dobbiamo fare Quindi a fare tipo l'ascia E quindi iniziare a fare almeno il primo passo Allora quindi primo passo di sapere dove sta un, uh, un lago Un fiume volevo dire Un fiume quindi se c'è un fiume c'è anche la flint giusto? Eh in teoria sì. Oddio io però sto bruciando Tra poco eh, prendo fuoco Eh ma allora dobbiamo il dimmi la direzione eh, credo sia da quella parte, credo, non sono sicuro però. Dove ok, da vieni. Quella. Attento col mouse che ti si sente mannaggia a te, che ti sente ah. solo il mouse, la voce manco ti si sente, ma che <ride> ti sei addormentato. Cioè, <ride> non lo so. Ma poi tu sei tutto quanto. Ma oggi depresso, ma. Ma, oh, ma... ma ti vuoi svegliare fuori, razza di nonno vecchio che non sia. Fuori. Ho capito che. <ride> Ho capito che hai 847 anni. Vieni! È... Aiuto! Dove Sto sei? Sto prendendo finito? fuoco. Vieni qua e non prendere fuoco, ma perché tu prendi fuoco io? No, scusa, no? Ah, non, non lo so, aiuto! Vieni, vieni, che cosa c'hai? Le, le chiappe infiammate con la benzina? Sì, sì, sì, ma ho mangiato il peperoncino, qualcosa di impressionante. No, che schifo, eh, vedi. Allora non mai, non mai mangiare piccante. Se no, poi dopo. ti no, viene No, no, no, è buono il piccante. No, dai. è buono il piccante. molto A me piace. Voi scrivetemi nei commenti se voi mangiate il piccante, se a voi piace, oppure no. Venghi, vieni. Dov'è il fiume? Dov'è? Dov'è? Mi segua, vedere. mi segua, credo sia da sta parte. Prego. Ok, che brutto seguirti, però. Cioè, ti si ma, vede ma dietro. Ma, come? Eh, ti si vede tipo quella striscia di schifo Ah, vuoi vedere? Guarda, c'è un brufolo no. sotto il mento uh, Che schifo ah, questa, Questo eh, brufolo un risale al 800 <ride> a.C. secondo me Eccola qua! No, oh, bene la, la, la cosa qua, non mi, non mi ricordo nemmeno come si chiama. Entriamo nell'acqua, se no per carità di, di, divina esatto, moriamo esatto, male. Entra, esatto, entra, entra. Ok, prendiamo tutta questa flint che ci serve ovviamente. Sì, flint. Uh, oh! Perché, caspita, Non lo so. Facciamo te eh, due, due. due! Ok, Bellissimo. bene, allora dammi, dammele, praticamente adesso inizio a fare un po' di cosette. Ti do! Allora, okay, grazie mille Però parla, parla di più e stai sveglio, stupido vecchio Concentrati sul, su come parli Va bene Allora, si fa in teoria così se non mi, No, no, come si, com che si faceva Si faceva così No, così Ah, ok, ho capito, ho capito Non si fa più Che Devo cosa, cosa? controllare? Eh, controlla, beh, come si fa il crafting, domanda Eh, di cosa? Del È coltellino? Del coltellino svizzero, sì È partito il mostro No, il, il mostro no. Per carità, il mostro deve stare lì dove deve stare. Mannaggia, il mostro. Come si fa? Io non, non riesco a capire. Allora, eh, è come la torcia. Eh, ho capito, non va. Non va, ti, cioè, ti, ti garantisco che non va. Allora, eh, oddio, perché? Prova a farlo tu, magari io sono buggato. Tieni sta roba. Prova a fare io cose. Beh, do, ok, perfetto. Sì, sei stato molto chiaro comunque. Certo che. <ride> esatto, magari forse esatto. dovresti un attimo. Non va. Come non va? Eh, non va. Oh, santo, ce e Perché non Aspè, lo c'è? forse ho capito. Eh, forse è una versione vecchia? No, eh, mi sa che serve eh, eh, la flint rotta, cioè la, la selce rotta. Ah, e eh, come si fa la selce rotta? Oh, ah, dobbiamo... ah, scusa, scusa, che sto pensando. Sto... Non riesco a fare a leggere e a parlare assieme. Allora... Credo che. Ah, dobbiamo fare un blocco di, di questo. Ok, quindi un blocco di, di flint? Sì, esatto, esatto. Quindi ce ne serve un bel po Sto di, morendo di, di flint. sete. Ok, allora prendi la flint. Io vado un po' in giro ad esplorare. Spascio. E a prendere. Insomma, i maiali. Insomma, a prendere cibo, perché comunque ci serve il cibo. Siccome io sto già morendo di fame. Sto già morendo di sete. Sto eh, già morendo io. di tutto. Sto già morendo. E, no, buono, perché morire equivale a perdere. Se. Io vi ricordo, ragazzi, che se moriamo una volta, moriamo per sempre quindi mai morire. In questa serie esatto, mai esatto, morire esatto, esatto. esatto. Eh guarda che complicatissimo. Cioè se tu fai un passo falso, nonno. io mi raccomando tu quando stai a scavare la gravel. Non sì. scavare troppo in fondo, sennò poi rischi di morire. Capito? Cioè tu ha che senso? Se tu prendi qualcosa lì magari, può succedere che non lo so, tipo io adesso sto picchiando un maiale, può succedere che questo maiale sia talmente tanto aggressivo da uccidermi. Eh, mamma mia, mi sembra esagerato Può succedere che Tipo tu scavi la gravel E ti tagli e muori di sanguato ma, ma, no, ma speriamo di no, cioè Può succedere che ti cada un meteorite in testa Quando tu non fai niente, quindi non devi nemmeno fare niente Cioè, capito? È ma pericolosissimo dai. Cioè devi è stare attento Troppo, Tro ma sì, ma davvero tantissimo Ma Sono infatti io insagerato. Il mio consiglio più spassionato È quello che tu praticamente mi devi seguire mi de devi stare dietro perché non sei capace di fare niente eh, No, scherzo tessi... Allora, io sono almeno capace di, uh, di, di vedere quando c'è un pericolo di, vero E soprattutto non picchio le creature che non conosco Stupido ignorante, come hai fatto tu Ma vabbè, ma dai, era una creatura orribile, cioè Orribile? Ma ti stava guarendo, razza di rimbecillito Ah, mi stava guarendo? Madonna mia, che difficile Ho fatto un ah, face palm adesso, ragazzi Ho fatto un face palm perché altro non si può fare con questo vecchio di 400 Ma perché io me lo dai. porto dietro? Ha 874 anni Perché io ho amici di 874 anni se io non ah, so Ah, non lo 19? so, non lo so cioè, non è normale come cosa, ma poi scusami. comunque ho trovato, cioè, sono riuscito ad avere le flint shard. Ok, che eh, parla in italiano per favore. Ah, okay. Non le so cose... come si chiama Selce, selce Rotta. Selce, va bene. Allora, <ride> uh, la Selce Rotta. Eh, scusami, com'è che si faceva fare? Allora, dammi il, il, eh, il coltellino. Il coltellino. E eh, Scusami, purtroppo. De allora, devo, devo evitare di picchiarti, però, è una, capito? L'abitudine? Eh, sì, perché sto già un po' male, ecco. Eh, Esatto, poi vederti che stai male e, e picchiarti ancora mi, mi fa godere ancora di più. Capito? Ma, ma non dovrebbe essere così. Come no? Sì, a me è no. praticamente ogni volta Ah, però funziona sta roba Funziona? Funz... Sì, sì, sì, sì, sì, è come c'era scritto nel libro magico Che c'era praticamente, ragazzi, deve... dovete sapere che noi consultiamo il grimorio uh, della sopravvivenza praticamente e quindi è, è utile questa cosa. Allora, adesso è abbastanza. Praticamente per fare questo coso si fa: Ok. Sì. Oh, bene, adesso posso fare le cose belle. Adesso, nonno, vedrai che. Oh, uh, mi fa piacere, mi fa piacere. Sì, sì, adesso vedrai. Ma scusami, oddio, adesso ho un altro dubbio. Allora, in teoria si fa: Come si faceva l'ascia, nonno? Allora, l'ascia si fa: um... Parti da sopra. Un... Allora, una stringa, quelle lì che hai okay, in un... mano, quelle okay, verdi. Ok, una stringa verde, poi. Una selcerotta. Ok, poi... E una... poi sotto la stringa eh, serve lo stick. Ok, sotto la stringa lo stico, ok, ok. Esatto. Ok, perfetto, sei stato molto chiaro ed esaustivo. Adesso... Con non credo, ma va bene, grazie. No, io ho capito. Poi se ho capito io vuol dire che sei stato chiaro. Cosa? Chi è stato? No, Come no, ti no, sei no. permesso? Tu, schifoso... Schif no. eh, Volevo rompere l'erba fianco a te. Devi andare a, a, ad essere punito, però non posso perché in questo mondo muori, purtroppo. Esatto. Perché è simile alla realtà? Cioè, io vorrei uccidere. Eh, infatti è brutto. Eh, non, non dovrebbe essere così, però se faccio così... Ma che bravo! Ok, qualcosa? funziona. Vedi, uh, praticamente in questo mondo legno. anche prendere il Aia. legno. Ma che deficiente? Non mi dire che ti sei messo davanti. Sì. Non mi e dire, sto dire tipo che ti ho detto. morto. Allora. Se un colpo muoio. No, poi io vedo la tua vita che è all'89%. Recupera vita. Eh, Prendi. È impossibile. Allora. Tieni impossib... ecco. sta roba. Ok, beh. Mangia. Allora facciamoci un'altra Allora praticamente Scusa com'è che si faceva il piccone Perché abbiamo bisogno anche di cobblestone ovviamente Allora il piccone non ne ho la più pallida idea ma te lo dirò Ok io confido in te E nelle tue capacità Cioè, io ho un libro in mente però devo sfogliare le pagine Per questo Ok sfoglialo e nel prossimo episodio continueremo a sfogliare i libri E a fare altre avventure Mi raccomando state con noi